Eccoci qua, oggi parliamo di sposa è il mese di maggio sì, e quindi eh, MTC Parrucchieri vuole far vedere. Io eh, metterò eh, qualche foto, eccomi qua, perfetto. Questa è una cartella eh, specifica su Facebook dove ci sono eh, delle acconciature per dei servizi fotografici eh, che sono stati realizzati per Ines Callori Produzione Moda, che è mia sorella. Mia sorella che gentilmente eh, mi ha chiesto di dare la mia opera a realizzare delle acconciature. Sono sempre molto personali, in questo caso specifico sono un pochino molto elaborate ma anche ci sono delle acconciature molto semplici. Lì sta poi uh, un'intervista conoscitiva che bisogna fare per eh, trovare la soluzione. Ed è esatta: noi nel momento che realizziamo acconciature da sposa andiamo a conoscerci un pochino, andiamo a divertirci, perché poi l'acconciatura. Eh, da sposa è nell'immaginario di tutti una cosa eh, bellissima, unica, irripetibile eh, e quindi gioia, gioia di vivere. Allora, eh, ecco qui eh, per far vedere dei profili che possono essere inusuali per una persona che non si è mai sposata e questi volumi possono essere qualcosa che al momento possono dar fastidio, non piacere. Nell'insieme, perché quando noi eh, abbiamo un abito da sposa che crea volume nello spazio, dobbiamo eh, calibrarlo anche per eh, le acconciature da sposa. Eccone un'altra con dei bellissimi pettinini dove... Eh, andiamo a guarnire con queste ciocche sciolte questa è una una treccia semplicissima eh, e dura anche parecchie ore quindi per ogni persona può essere bello un qualche cosa o di sofisticato o di semplice come, come questo ecco eh, io sono nel camerino dove sto eh, pettinando una delle bellissime modelle del eh, atelier Ines Callori eccola qui eh, nella sua simpatia con il telefonino una sposa rimane sempre inusuale e eh, andando eh, avanti ci sono altri eh, particolari bellissima eccola e io mi diverto tantissimo con queste giovani ragazze dandogli l'opportunità di esprimere la loro semplicità ma anche essere sofisticati eh, sia da modella e sia da donna ecco questa è una foto in bianco e nero bellissima e proprio in questi giorni abbiamo, fatto, abbiamo iniziato a fare cerimonia questa è una delle tante che stiamo realizzando e quindi eh, ieri ho avuto l'opportunità di eh, scattare questa foto a questa bellissima modella e dopo di questa eccola qua sempre la stessa bellissima ritornando a noi vediamo se riusciamo ritornando a noi bene era solamente per Far vedere una carrellata mh, dei lavori che possiamo realizzare sia eh, dal punto di vista acconciatura ma anche di trucco. Abbiamo la nostra truccatrice Mary che è fantastica, poi nelle prossime vi farò vedere i lavori anche di Mary. E quindi noi ci troviamo in via Tor Vergata 39A eh, Roma. E ci potete trovare in tutte le piattaforme con MTC Parrucchieri. e Vi lascio con questa immagine bellissima di questi fiori incastonati su una treccia di semplicità. E allora. Stile italiano nel mondo, la proposta di MTC Parrucchieri per le spose di maggio di quest'anno. Ciao e ci vediamo alla prossima puntata.